si passa poi al bonus trasporti, domanda al via e fino al 31 dicembre 2022 come funziona lo sconto di 60 euro e poi il programma NEX Appennino, domande dal 1 settembre appunto da oggi per le imprese del centro Italia. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il Green New Deal per le imprese 750 milioni di euro e domande dal 17 novembre 2022. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dal bonus ristoranti al via il contributo fino a 30.000 euro per macchinari e beni strumentali fa il punto Anna Maria D'Andrea sul bonus ristoranti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 2022 il decreto attuativo che disciplina il contributo per ristorazione d'eccellenze gastronomiche. Ai beneficiari è riconosciuto un importo pari al 70% delle spese sostenute, fino a 30.000 euro per macchinari e beni strumentali. Per quanto riguarda quindi il bonus ristoranti è pronto al via, il contributo fino a 30.000 euro riconosciuto alle imprese e volto a sostenere le eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano. Le regole per l'accesso all'incentivo rivolto a ristoranti, pasticcerie e gelaterie per l'acquisto di macchinari e beni strumentali durevoli sono contenute nel decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 2022. Il bonus riconosciuto ai ristoranti e agli altri soggetti beneficiari sarà pari al 70% delle spese totali ammissibili entro il limite di 30.000 euro per singola impresa. Termini, e modalità di presentazione delle domande saranno definiti entro 30 giorni dal Ministero e per l'invio delle istanze bisognerà in ogni caso accedere al portale Invitalia soggetto gestore della misura i dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo e passiamo ad un altro bonus il bonus trasporti domanda al via fino al 31 dicembre 2022 come funziona lo sconto di 60 euro l'articolo ancora una volta di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sulla domanda al via oggi dal 1 settembre fino al 31 dicembre 2022 è possibile richiedere lo sconto fino a 60 euro per gli abbonamenti a bus metro e treni, come fare e come funziona l'agevolazione le istruzioni e i requisiti sono all'interno dell'articolo che spiega appunto come funziona e chi può richiedere il bonus trasporti ad illustrare i criteri e modalità di attribuzione nel decreto attuativo firmato dal ministero del lavoro dell'economia e delle infrastrutture tra i requisiti per poterlo ottenere c'è cioè quello relativo al reddito il bonus trasporti fino a 60 euro spetta ai titolari di reddito personale IRPEF non superiore a mila euro per l'anno d'imposta 2021. Passiamo poi al programma Nex Appennino domande dal primo settembre appunto da oggi per le imprese del centro Italia. L'articolo di Francesco Rodorigo. Parte oggi, 1 settembre, il programma NEX Appennino ed è possibile presentare la domanda per accedere alle risorse del fondo complementare al PNRR rivolte alle imprese dei territori del centro Italia danneggiati dal sisma. Il progetto ha una dotazione complessiva di 1,7 miliardi di euro. I dettagli in questo caso sono all'interno dell'articolo. L'ultima notizia di oggi sulle pagine di informazione fiscale riguarda il Green New Deal per le imprese 750 milioni di euro, domande dal 17 di novembre, sono 750 milioni di euro a disposizione per i progetti di decarbonizzazione ed economia circolare. Le domande per le imprese partiranno il prossimo 17 novembre 2022, la fase di precompilazione però inizierà il 4 novembre, lo rende noto il Mise con la notizia del 31 agosto 2022. Passiamo all'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dal Corriere.it che apre sul fisco partite IVA in regime forfettario da oggi partono le sanzioni per la fattura elettronica l'articolo di Isidoro trovato e poi dipendenti pubblici arrivano gli arretrati 3.000 euro in busta paga per quanto riguarda gli stipendi lo approfondisce diana cavalcoli i numeri del giorno sono 60 e 121 il primo si riferisce appunto al bonus trasporti il secondo ai provvedimenti da approvare entro il mese corrente e poi supermercati più convenienti la classifica di altro consumo come risparmiare 3.000 euro e l'ora legale tutto l'anno così si risparmiano 500 milioni di euro con la proposta della sima L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Fabio Savelli e si intitola Mosca sospende le forniture di gas all'UE attraverso Nord Stream ma ad agosto ha triplicato le entrate. Fa il punto sulla situazione delle forniture del gas russo all'Italia ed in particolare con le vicende che hanno interessato anche tutta Europa e eh, si sofferma sul dato del crollo del 72% da 160 a 45 miliardi di metri cubi per quanto riguarda le forniture verso l'UE e eh, il prezzo però è alle stelle, le entrate per Mosca sono triplicate rispetto allo scorso anno i dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo, per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it